nel video precedente abbiamo visto come si può leggere un file di testo eh, adesso vediamo come si può scrivere un file di testo è molto simile allora eh, anche in questo caso si usano questi flussi di, eh, di dati che collegano nel nostro caso delle variabili al file, quindi le variabili che contengono i dati che noi dovremo scrivere nel file. In mezzo ci mettiamo questo flusso. Allora, anche in questo caso abbiamo detto eh, nome file, che usiamo lo stesso file di prima. Questa volta però non abbiamo uno stream reader, ma avremo uno stream writer. Quindi non cambia niente. Cioè diciamo, guarda che io in questo, fa questo, questo flusso serve per scrivere. Allora, eh, anche in questo caso cre dovremo creare questo tubo, questo flusso. Quindi, writer. Quindi noi faremo, creiamo un nuovo flusso per la scrittura e gli colleghiamo il file. Ecco qua, uno, crea Stream Writer e gli colleghiamo il file in cui vogliamo scrivere. Eh, se il file non c'è viene creato, se no viene sovrascritto in questo caso. Allora, togliamo il ciclo while perché in questo caso dobbiamo semplicemente scrivere. Eh, teniamo presente che anche in questo caso abbiamo dovuto fare un try and catch perché anche in questo caso diciamo che è Facilmente potremmo avere delle eccezioni di questo genere, tipo che la cartella è sbagliata e quindi non riesco a crearlo questo file. Eh, ma in ogni caso bisogna mettere tutte le operazioni di, eh, di scrittura all'interno di un try and catch. Allora, eh, cosa dobbiamo fare adesso? Una volta che abbiamo creato il file, che funziona tutto bene, faremo file testo punto, questa volta invece di essere una lettura è una scrittura, quindi right line. La right line come argomento vuole una stringa, quindi per esempio scriviamo prima, ok, poi possiamo metterne varie, non so, seconda, terza, tutti quelli che vogliamo. C. prima seconda terza riga ok quindi 1 creo lo stream writer e 2 scrivo all'interno del file due, scrivo nel file ok una volta che ho scritto chiudo il file semplicissimo il testo appunto close quindi ancora più semplice di prima 3 no. voilà. chiudo il file allora il nostro file attualmente è, si chiama numeri.txt e cosa contiene dei numeri allora mandiamo in esecuzione il nostro programma e ci aspettiamo che all'interno del file ci sia prima, seconda. Ecco, tutto bene, non c'è dato errori. Andiamo a vedere cosa c'è dentro il file. Prima, seconda, terza. Eh, ha sovrascritto quello che c'era prima. A volte ci interessa accodare, cioè aggiungere. Si può aggiungere in coda. Allora, è molto semplice. Basta, quando creiamo lo stream writer, aggiungere un secondo parametro true. Che cosa vuol dire? Che se il file eh, c'è già, invece di sovrascriverlo, si accoda. Quindi per esempio qui stavolta terza, quarta, quinta riga e sesta riga. Vediamo se fa tutto bene. Voilà. Non ha dato errori. Vediamo cosa c'è nel file. Esatto, quarta, quinta, sesta. Quindi lui ha aggiunto delle, eh, dei contenuti. Eh, quindi abbiamo visto che è molto semplice. Quando ci possono essere utili queste cose? Quando abbiamo tanti dati che dobbiamo mantenere in maniera permanente, eh, e quindi no, le variabili non ci bastano perché sono in memoria, e quando allo spegnimento, del, anzi al termine dell'esecuzione del programma, il contenuto viene perso. Se invece noi li salviamo su un file, questi dati vengono eh, mantenuti. Nel prossimo video vedremo un tipo particolare di file, che è il file CSV.